Allora, grazie per essere intervenuti. Eh, questa conferenza stampa ha come titolo Facciamo la storia, risolviamo il problema idrico. Non si tratta né di un indicativo dichiarativo né tantomeno di un imperativo. Si tratta di un congiuntivo esortativo. È un'esortazione all'amministrazione comunale. Noi siamo disponibili come sempre a collaborare con o l'amministrazione comunale, come abbiamo sempre fatto e stiamo facendo, per risolvere una volta per tutte il problema idrico a Reggio Calabria. Questo momento serve per fare il punto su quanto è stato fatto dallo scorso anno fino adesso. Ricordiamo che usciamo dal 2017 che ha visto, ci ha visti subire tutta Reggio Calabria, in particolare la Vallata del Gallico, una crisi idrica senza precedenti, cioè non si ricorda a memoria d'uomo una carenza idrica e una mancanza di erogazione come è stata lo scorso anno, per giorni e giorni senza una goccia d'acqua. A questo punto siccome si rincorrevano le voci e c'era una sostanziale perdita di tempo nella protesta, nella, so, nella pubblicazione dei comunicati stampa, nelle richieste di intervento e così via, il Comitato ha ritenuto opportuno anche per fiancheggiare il Comune qualora fosse stato necessario, rivolgersi alla prefettura in quanto ente diciamo così, di livello superiore che poteva mediare, invogliare, aiutare, coprire, favorire determinate misure che risolvessero eh, il problema idrico una volta per tutte. E a questo punto già entrando in prefettura il Comitato aveva fatto una serie di proposte tra le quali l'eventuale arrivare di un altro problema come quello dello scorso anno e di un'altra di un disservizio, e sventura direi, angosciosa come quello dello scorso anno, di chiedere lo stato di calamità naturale, oltre al fatto di chiedere l'istituzione di un tavolo permanente di crisi, cosa che è stato accolto dalla Prefettura e di cui il Comitato fa parte con gli amici del Comitato di quartiere a Villà che hanno in parte gli stessi problemi nostri, per affrontare, dicevamo, questo problema, le sedute sono state parecchie e nell'ambito di queste sedute noi abbiamo ritenuto opportuno porre alcuni quesiti, alcune domande sommessamente, domande scritte a cui abbiamo richiesto altrettanto sommessamente risposte scritte da parte del Comune mediante la Prefettura. Ora risposte, Questa risposta in qualche modo è arrivata, anche se non, eh, non ci possiamo dire del tutto soddisfatti. E voi avete tutta la documentazione necessaria, sia quella relativa ai quesiti, sia quella relativa alle risposte, tutto quello che è stato fatto in prefettura. Dobbiamo rilevare brevemente che soltanto dopo che il Comitato ha posto questi quesiti, in particolare per quanto riguarda l'ingegnerizzazione, il piano di ingegnerizzazione di cui non si sentiva più parlare, lo stato dei lavori alla diga del Menta, di cui soltanto raramente si è sentito parlare ultimamente, e che durano dalla bellezza di 53 anni, cioè della gente che è nata dopo che sono iniziati i lavori ed è morta purtroppo prima che terminassero, si tratta di una vita, è una cosa veramente, per me, inaccettabile, inimmaginabile. Comunque e poi per quanto riguardava anche il sistema di telecontrollo che ci risultava fosse stato inaugurato ma come spesso accade e come è accaduto anche per la Dica del Menta talvolta si inaugura una cosa che non c'è, l'abbiamo visto con l'autostrada con tante cose insomma. dopo che abbiamo posto queste domande abbiamo notato che sugli organi di stampa probabilmente fatte filtrare dal Comune, ma sappiamo insomma si è finalmente ricominciato a parlare con una certa frequenza che sicuramente prima non c'era voi di eh, ingegnerizzazione, di piano di ingegnerizzazione, voi di telecontrollo, voi di dicabilmente. L'ultima volta eh, che siamo stati convocati in prefettura, il comitato ha chiesto intanto un eh, sopralluogo con i tecnici comunali unitamente a, al comitato e a un ai consulenti che dovessero, dovessero, a cui dovessimo rivolgerci, sul posto per vedere come stanno le cose, a Villa San Giuseppe, a Petto Gallico nella rete idrica locale, per quanto riguarda anche Arvillà. E eh, abbiamo chiesto anche alla Prefettura di convocare una conferenza di servizi, o comunque la si voglia chiamare, in cui siano presenti attori protagonisti eh, per quanto concerne la diga del venta, perché vogliamo sapere a che punto stanno i lavori in questo momento e quale sia effettivamente la prospettiva del futuro, perché in quella risposta scritta da parte del comune, viene scritto in una frase che si sperava che per la primavera fossero terminati i lavori. Ora si è saputo che soltanto una settimana fa c'è stata eh, una, come, come, come, come chiamarlo, un attentato, un sabotaggio, un un furto eccetera, ai danni della ditta che stava curando questi lavori qui, a, alle cui ditte che compiono il loro lavoro e che spesso purtroppo vengono pagate alle carende greche, Tutta la solidarietà per quello che hanno subito e stanno subendo, non vorremmo che questo costituisca poi materia, non voglio dire alibi, per altre istituzioni per prolungare all'infinito questi lavori. Dopodiché, la chiosa finale è questa: siamo di fronte a quanto ci è stato detto, non a quanto diciamo noi, siamo di fronte alla soluzione della crisi idrica Reggio Calabria una volta per tutte. Ora, siamo di fronte al fatto di un'ingegnerizzazione che una volta compiuta riuscirebbe a ridurre gli sprechi quantificati dall'ISTA del 2015 al 40%, non diciamo del 40%, ma al 35%, quindi ridurre al 5-10% gli sprechi della idrica. Da un lato, questo con l'ingegnerizzazione. D'altro canto, mediante la diga del Menta ci viene detto che verrà lenito in modo significativo il problema idrico, quantomeno al centro della città e alla parte sud, quindi per quanto riguarda la parte nord, che non sarebbe collegabile con il resto eh, della, della rete idrica e che quindi non fruirebbe dei vantaggi della diga del Menta, basterebbe soltanto convogliare. I pozzi che in questo momento partono dalla vallata del Gallico e sono la maggioranza, diretti verso Reggio, dirottarli, dicevo, verso Villa San Giuseppe, Petto Gallico ed Arvillata. Notare che la popolazione locale è aumentata a dismisura, ha quadruplicata, a quintuplicata nel corso degli ultimi 15 anni. Quindi è chiaro che l'attuale fornitore d'acqua non è sufficiente. Ora, noi abbiamo posto il problema dell'ingegnerizzazione, di cui vi parlerà Marco. Nel momento in cui il Comune ci dica che eh, l'ingegnerizzazione è iniziata, non è iniziata, durerà, finirà il data tot, noi abbiamo già un risparmio immediato del 35-40% delle perdite. A questo punto la diga del menta, quando ci venga detto, e speriamo che ce lo dicano la prossima volta, la prossima riunione della Prefettura, sarà terminata il data tot, abbiamo un altro tassello. E poi basterebbe soltanto operare questo dirottamento dell'acqua che in questo momento viene portata su reggio ad altre parti. Abbiamo risolto il problema idrico, stando a quello che ci dicono, noi partiamo sempre da quello che ci dicono. Quindi, attendiamo che queste cose ci vengano dette, però in modo chiaro, in modo conseguenziale, in modo che il cittadino singolo riesca a capire quello che sta succedendo. Perché In questo momento il cittadino singolo non riesce a capire, io per esempio non riesco a capire. Il che significa che noi non stiamo né attaccando nessuno, né coprendo nessuno, né tantomeno facendo politica come qualcuno si ostina a dire. Certo, ognuno di noi ha le sue opinioni politiche e se le tiene. Per quanto concerne un'azione sociale, quale quella dell'acqua, tutto questo esula dalle parti politiche, dalle tendenze e dalle fazioni. C'è un problema che rende tutti quanti uguali e noi in questo modo lo stiamo affrontando. Adesso eh, passerò la parola all'amico Marco, il quale illustrerà la parte relativa all'ingegnerizzazione. Casomai poi ci sfruttiamo dopo. Sì, Grazie Carmelo. Eh, comunque, tanto per fare un, un, un escursus e illustrare in due parole come è nato l'Osservatorio Cittadino sull'acqua e sulla depurazione, nasce appunto dalla collaborazione di questo gruppo di associazioni che sono visibili quindi di conquista sociale, il comitato Vallata Calico, la Calica, il Reggio Calabria e nel maggio 2017 quindi iniziamo a lavorare sul principio sociale che difende la cultura del diritto civico e sociale della cittadinanza attiva, del diritto al cittadino e del contribuente. Troviamo un punto di eh, incontro di questa massima eh, sociale nella questione dell'acqua potabile perché essa rappresenta appunto un diritto inalienabile e un bene comune. Quindi si inizia questa collaborazione e quello che vedete è il primo comunicato stampa che è stato fatto nel, nel 7 maggio 2017 nel quale appunto si, si chiedeva a tutte le associazioni di Reggio Calabria, al di là a prescindere proprio dal colore politico perché quasi quando si tratta di socialità si va ben oltre quella che è la politica, di aderire a questa iniziativa e quelle le associazioni che oggi costituiscono l'osservatorio sono quelle che hanno dimostrato maggiore sensibilità e volontà nell'attività. Che cosa succede? Che nella prima fase di studio che abbiamo portato avanti nella con la collaborazione di tutte queste associazioni, eh, abbiamo preso atto della situazione idrica del Comune di Reggio Calabria e quindi abbiamo individuato un documento che appunto inerente ai dati dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva dove vediamo che negli ultimi, negli ultimi anni, precisamente a decorrere dai sette anni che vanno dal, 2000, eh, dal 2007 al 2014, c'è stata un'impennata del costo dell'acqua nel comune di Reggio Calabria di oltre il 150%. E se notate, vedendo il confronto con le altre città, Reggio Calabria è quella che ha il maggior aumento, perché Vibo Valencia, per esempio arriva al 54% e quella che ha la maggiore intennata, dopo il Reggio Calabria, quindi è in assoluto quella che ha avuto un incremento economico maggiore. E sempre in fase di studio per l'ufficialità dei dati abbiamo in un documento che è rilasciato dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, che risale al, 2000, al 2015. E per quanto ne sappiamo noi, è l'ultimo in ordine di tempo, quindi è il più aggiornato. È relativo al, um, alla dispersione delle perdite di linea e porta tutti i comuni d'Italia. Vediamo che per Reggio Calabria la percentuale delle perdite idriche totali è di circa il 40%. Questo, eh, considerando anche l'aumento di costo. Considerando che le utenze corrispondono in bolletta importi ancora calcolati in modo forfettario, perché purtroppo nonostante ci siano state diverse delibere da parte dell'autority che dicono che l'acqua è un bene che va pagato a consumo, ci siano calcoli ipotetici ancora nell'emissione nell delle fatture e come il regio Calabria anche corrisponde naturalmente le perdite idriche, quel famoso 40% ufficiale, che secondo i radistat ammontano a questa percentuale. Quindi c'è una somma di costi che va a incidere sulle tasche dei cittadini a fronte di un disservizio concreto e continuo che si manifesta a maggior ragione nei periodi più caldi dell'estate però di fronte a tutta questa situazione abbiamo appreso anche in una buona notizia perché nel maggio 2014 l'allora commissione straordinaria del Comune di Reggio Calabria deliberava un progetto definitivo che era stato redatto dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria relativa all'ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e comprendeva anche i lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti. Questo è il comunicato stampa che venne pubblicato all'epoca e se notate, non so se si legge in basso, dice la copertura finanziaria grave interamente sui fondi porca l'Abre FERS 2007-2013. Per notizia, attualmente ci sono i fondi 2015-2022 del, 2015 del FERS dove hanno attinto tutti i comuni. Della Calabria di cui non si abbia notizia comunque il Reggio Calabria abbia partecipato. Andando ancora avanti, quindi, questo piano di ingegnerizzazione è andato avanti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell'ottobre 2014, e praticamente poi, un anno dopo, nell'ottobre 2015, viene assegnato con il decreto del dirigente generale alla, a un'azienda, da lotti Associati. Nel capitolato quindi sono state riportate ulteriori utili informazioni circa la durata e l'entità dei lavori. In questo caso con l'ingegnerizzazione avremo sicuramente una riduzione delle perdite significativa, che si traduce poi in una spesa comunale inferiore per quanto riguarda le, i pagamenti dell'acqua dispersa e anche meno perdite significa naturalmente un attingimento, un ungimento maggiore per una superiore portata, quindi meno disagi per la popolazione. Invece questa tabella è stata tratta direttamente dal capitolato d'appalto definitivo e riporta il riepilogo dei lavori di ingegnerizzazione, cioè in che cosa consistono. Quindi ci sono in primis dei lavori di conoscenza, per il le... progetto conoscenza sarebbero quei lavori là che vengono fatti sulla carta, quindi in linea teorica, per avere cognizione delle condizioni delle, delle reti e delle problematiche che se connesse. poi ricerca e perdite, per, per l'eliminazione delle perdite di linea e poi lavori di manutenzione, lavori complementari, quindi rialzi tutti i lavori tecnici che vengono fatti per migliorare e portare appunto i eh, miglioramenti alla, alla rete idrica e poi altre ripartizioni perdite, opere idrauliche, organi di manovra, eccetera, eccetera. E poi soprattutto sostituzioni mirate delle condotte, cioè quegli interventi atti ad eliminare le parti vetuste delle condotte idriche per sostituirle con delle condotte nuove. La cosa interessante, riportata dall'articolo 3 dell'appalto, che ci ha un attimino attenzionati, è il fatto che l'appalto, riporta dal comma 1 dell'articolo 3, ha durato complessiva di 660 giorni, naturali e consecutivi, però decorre dal verbale di avvio del contratto. E allora qua eh, la prima domanda che ci siamo posti è ma quando è stato redatto il verbale di avvio del contratto affinché si può prendere cognizione della consegna dei lavori nei termini previsti. Così abbiamo iniziato a fare una ricerca. La prima cosa che abbiamo rintracciato è stato sul sito Open Coesione, che è un sito che riporta tutti i progetti che vengono fatti con i FERST a fondi europei e regionali, lo trovate su internet e tra l'inciso nella cartelletta c'è anche l'indirizzo web per chi volesse andare ad approfondire. Su questo sito, tra le tante informazioni, vediamo che teoricamente, i lavori dovranno iniziare il 1 marzo 2016 ed essere completati il 21 dicembre 2017 altre informazioni importanti riportavano anche che la tranche di questi lavori essendo un first, quindi un combinato di finanziamenti, era di 9 milioni per l'Unione Europea e di 3 milioni per la Regione il problema è che questo sito qua non, era, non è stato diciamo, successivamente aggiornato e quindi le informazioni erano solamente di puro valore indicativo cosa succede? che comunque... Nel 2017 abbiamo già saputo che c'è uno stanziamento da parte della Regione Calabria di circa 4 milioni e 200 mila euro. Quindi immaginavamo che i lavori fossero iniziati, perché sempre nel capitolato si riporta che il Comune ha una parte attiva per quanto riguarda le attività di questa opera di ingegnerizzazione, perché ha acquisito il preventivo avviso dei rappresentanti dell'amministrazione comunale di della Reggio Calabria, il comune e gli uffici comunali procedono all'approvazione, approvazione, quindi svolge una parte attiva sia per quanto riguarda le autorizzazioni che vanno fatte, vanno poste in essere per l'apertura dei cantieri, sia per quanto riguarda le prese visioni, le approvazioni di atti che potevano andare a, a pagamento. Così abbiamo chiesto al Comune nel 25 25 novembre del 2017. Una documentazione attraverso PEC, nello specifico chiediamo la richiesta di accesso civico affinché venissero pubblicati sul sito del Comune ne avessimo notizie anche noi come associazione dei seguenti atti. Il verbale di avvio del contratto, che era quello che avevamo visto prima, relativo alla decorrenza dei 660 giorni naturali del, appunto, del verbale di avvio il cronoprogramma, che doveva servire a far comprendere comunque lo stato dell'arte dei lavori qualora questi fossero iniziati, e i verbali di accertamento e sopralluogo del Comune in relazione ai lavori effettuati. Chiedevamo anche la pubblicazione, in quanto trattasi di richieste di accesso civico, anche sul sito web del Comune Reggio Capri, affinché vi fosse la massima pubblicità. Questa invece è la risposta del Comune che arriva un mese dopo, che ha per oggetto istanze di accesso civico nell'interesse conservatore cittadino, acqua e depurazione, si riscontra la nota, il protocollo che era la richiesta che avevamo mandato relativo all'oggetto per evidenziare che l'intervento citato nella richiesta è in capo alla Regione Calabria. A tal proposito si specifica che fu l'ingegnere Domenico Pallari e il direttore dei lavori l'ingegnere Alessandro Andreachi. Quindi il Comune ci fornisce questa risposta a fronte di richieste relative ad atti che, erano stati fatti, che presumiamo siano stati fatti dal Comune stesso, visto il capitolato. Quindi attualmente noi abbiamo chiesto alla regione successivamente. L'abbiamo chiesto a gennaio, abbiamo ritirato sul consiglio appunto di, della nota del comune che cosa, a che punto fosse il lavoro, abbiamo formulato la stessa istanza alla regione, attualmente ancora stiamo aspettando perché la regione da gennaio non ci ha mai risposto. Le domande che ancora ci poniamo come osservatori, cioè eh, alle quali stiamo cercando di dare una risposta è Considerando i fondi che sono già stanziati dalla Regione Calabria, quei famosi 4 .200 euro, e fondi che per capitolato potevano essere mandati a pagamento solamente all'avvenuta esecuzione dei lavori, questi lavori di ingegnerizzazione sono o non sono effettivamente iniziati? E poi vorremmo capire se sono stati iniziati, a che punto sono e di, qua, di che importo costano. Perché partendo dal sito dell'Unione dell Europea, Open Coesion, Vedendo il capitolato d'appalto e vedendo gli altri atti che abbiamo acquisito, ci sono somme sempre diverse, forse con una gara di basso. Questo non lo sappiamo, ma vorremmo che a spiegarcelo, visto che sono soldi nostri, che sono soldi dei cittadini, fossero gli enti che sono interessati alla realizzazione. Ma soprattutto, chiediamo un po' provocatoriamente, esiste un'attività di ingegnerizzazione della condotta idrica comunale di Reggio Calabria? È una domanda aperta, alla quale cercheremo di dare comunque una risposta. Grazie. grazie dell'ottima relazione e a questo punto avendo appreso che una richiesta di accesso agli atti al comune ha dato una risposta quantomeno imprecisa e che dunque il comune non sa di fatto quando sono iniziati questi lavori, che ci sembra un po' difficile come fanno a non saperlo? Vabbè. rivolgiamo un appello fiduciosissimo alla regione affinché la regione risponda all'accesso agli atti che abbiamo fatto in merito alla data di inizio del lavoro. Ci pare che la trasparenza imponga questa risposta. È un diritto dei cittadini conoscere le cose che si vanno facendo con i loro soldi ed è un dovere delle istituzioni chiarirlo a chi ne fa domanda. La domanda non è personale mia o di Marco o di qualcuno o di un'associazione è una domanda fatta tramite noi da parte di tutta la popolazione regina, la quale si chiede tutti questi soldi a che cosa servono. Perché vedete, bisogna soltanto cercare di trovare il bandolo della matassa, cioè quel filo, tutti i giorni, ecco, a noi capita di sentire dire sono stati stanziati tanti soldi per questo, tanti soldi per quello, tanti soldi per quell'altro. Dopodiché il tempo passa e di questi soldi si perdono le tracce. Non è mica detto che questi soldi siano andati smarriti, siano stati fagocitati da qualcosa a qualcuno, può darsi pure che siano stati spesi e spesi anche bene. Però il diritto dei cittadini di riuscire a ricostruire l'iter, la tracciabilità, come un termine che usa tanto oggi, di questi soldi per capire da dove è iniziato lo stanziamento e dove è andato a finire. Rivolgiamo pertanto reiteratamente un altro appello alla Regione affinché risponda a quella richiesta del Cesar e ci dica finalmente quando sono iniziati ufficialmente i lavori per l'ingenerizzazione idrica del Comune di Reggio Calabria, visto che il Comune non lo sa. Adesso passo la parola all'Avvocato Locara. Grazie. Ho veramente qualche approfondimento, qualche riflessione sulla legittimità delle tariffe per il consumo idrico. Così come che stiamo pagando in base alle ultime determinazioni dell'amministrazione comunale. Sono tariffe, sapete, che eh, hanno comportato un aumento del 120% rispetto a quelle precedenti all'insediamento uh, all della commissione straordinaria. Ora, poiché l'acqua è un servizio, peraltro anche necessario, e non è una tassa. La tariffa deve corrispondere al costo del servizio e non può essere aumentata con una tassa a seconda delle esigenze delle dell'erario, in questo caso delle casse comunali. Eh, noi abbiamo già avuto una giurisprudenza del giudice di Bagi di Reggio Calabria che ha effettivamente dichiarato l'illegittimità uh, della prima deliberazione della commissione straordinaria, quella che appunto ha comportato, ha comportato per la prima volta questo aumento del 120% proprio perché non erano indicati i motivi di questo aumento. cioè non c'era nessuna, nessuna determinazione amministrativa che dimostrasse perché l'acqua prima costasse di dire un centesimo metropumbo e poi di corpo invece nei costi 12 metropumbo. Diciamo. Successivamente le ulteriori delibere dell'amministrazione che, che è succeduta, appunto attuale, ha effettivamente provato a dare, se le guardate su internet, una maggiore anal an analiticità dei costi, un maggiore dettaglio. Tra questi viene anche indicato per essere un costo di 4 milioni di euro per quanto riguarda l'ingegnerizzazione. Certo è però che, da un lato, quando noi poi noi chiediamo, abbiamo, capito, non vorrei ripetere, ma insomma riferimento a quello che abbiamo poco fa sentito, cioè quando noi chiediamo, ok, ma questi soldi come sono stati spesi per l'ingegnerizzazione? Sono stati effettivamente... Eh, svolti dei lavori, Sono sta è stata riparata la condotta idrica, è stata ingegnerizzata per evitare le dispersioni d'acqua? Bene, c'è cioè, bene, anzi, dico io male perché il comune addirittura dichiara di non saperlo. Allora mi domando, com'è possibile chiedere al cittadino un aumento per un costo che tu neanche sai se hai speso? Cioè, è un po' una situazione strana, ma anche strana per quanto riguarda il discorso invece della potabilità, cioè noi abbiamo una delibera già risalente nel tempo, nel 2010, sotto l'amministrazione Scopelliti, che aveva istituzionalizzato per quasi tutta la città, fondamentalmente da nord al centro a sud, la possibilità di ottenere una diminuzione del 50% dell'acqua, del carro di acqua per uso potabile, proprio perché l'acqua per uso domestico, proprio perché l'acqua non era potabile. Quindi, dicevo, chi in quelle zone che era praticamente tutta la città, poteva automaticamente beneficiare di uno scopo del 50%. Questa delibera è stata poi rinnovata nel 2013, eh, la delibera del 29 agosto 2013 2013-1981, è stata rinnovata dall'amministrazione, dalla, um, dalla Commissione straordinaria. Le zone sono state effettivamente un po' ridotte rispetto a quelle che erano uh, state individuate prima, ma comunque sono sempre, sempre di gran parte del centro storico, della, della zona di Santa Viterina, Vito, uh, poi Assunta Piero Vega, comunque sono sempre le zone ampissime della città. Eh, in questo caso però la commissione straordinaria era demandata all'ufficio tecnico per predisporre gli atti necessari per provvedere poi sempre alla uh, richiesta del solo 50% acqua, del canone di angolo domestico come si era fatto in credenza però in realtà questa volta i figli tecnici non risulta che abbiano provveduto tanto che si è sviluppato un contenzioso poi successivamente davanti al giustizio di pace che insomma, nella maggior parte dei casi ha sortito un esito positivo Va detto che poi ecco, il Comune svolgeva eh, queste, eh, queste determinazioni sulla base di un eh, eh, accertato superamento dei livelli di conformità ai parametri di legge per quanto riguarda la votabilità, quindi c'era una società che per, per il Comune svolgeva queste analisi. Ben inteso, queste analisi sono dovute per legge, cioè, non è che il Comune fa un regalo cittadino, ma eh, c'è la legge, l'articolo 5 della legge del 2011, che stabilisce appunto questa periodicità del per, controllo ebbene non risulta poi magari per carità può essere pure che le farà ma non risulta che il comune stia continuando a fare questi controlli cosa gravissima in ogni caso ecco, questo diciamo chiarissimo perché non vorrei assumere di dire responsabile che il comune non fa acqua eh, non farà come già fatto io non so, il concetto è un po' è metaforico ma insomma non fa i controlli forse i controlli li farà pure ma certamente non li, non li rende pubblici anche qui eh, noi abbiamo svolto una richiesta di accesso il Comune non ha dato l'analisi, addirittura abbiamo fatto il ricorso al TAR, nonostante il ricorso al TAR, il Comune continua a non dare le analisi dell'acqua. La situazione, insomma, è effettivamente questa anno, più di qualche parte. Infine, va detto un'altra, ma un ha fermato un'ulteriore eh, circostanza. Perché vi sia un aumento, della, perché il Comune possa eh, disporre un aumento del canone d'acqua, dei costi del servizio idrico, Occorre bene la da parte dell'autorità dell'energia elettrica del gas che a rispetto del nome si occupa anche di acqua ebbene, eh, il comune che ha già vietato eh, no, specificamente la legge Valanti, l'aumento dell'acqua per quanto riguarda quella del della Commissione del 2012 qui perché, per come poi fece in giudice di pace l'assoluta genericità delle motivazioni nella richiesta di aumento ha in via generale eh, introdotto il divieto di aumento anche per l'inualità 2015-16-2017 per quei comuni che non si fossero dotati di carta dei servizi. Ebbene, se noi eh, abbiamo ascoltato recentemente il telegiornale o comunque i servizi giornalistici, abbiamo, abbiamo verificato che effettivamente il comune ha dichiarato di aver svolto questa carta dei servizi. Se però voi guardate internet e tra l'altro servizi del comune, vi rendete conto che niente di più se non una uh, pubblicità del servizio idrico con una fissazione di standard di qualità che poi non vengono raggiunti e poi si, indica, si, al comune, al si, si informa il cittadino di come fare, di quali documenti portare per eh, attivare un contratto di utenza etica. Ebbene la carta dei servizi non solo deve fare questo, cioè deve indicare eh, come è possibile attivare il servizio o quali sono gli standard di qualità del servizio. Ma soprattutto la carta dei servizi è tale che garanzia del cittadino se prevede degli indennizi nel caso di, appunto, di servizio. Cioè quella parte che riguarda l'internizzo è una parte necessaria è il CPCM, del Presidente della Consiglio dei Ministri, che istituisce la carta dei servizi nella appunto, per, per la gestione dei servizi pubblici. L'inderizzo che cos'è? È un ristoro che, che la carta dei servizi deve prevedere obligatoriamente nel caso in cui il cittadino abbia un servizio inefficiente. Quindi la dei servizi sarebbe tale se, nel caso di potenza idrica, il cittadino sapesse che se l'acqua finisce alle 8 di sera e quindi non ce l'ho 24 ore su 24, dovrebbe essere, in base al contratto che vado a firmare, ho un internizzo di tot euro all'ora uh, o al giorno, però ogni giorno in cui l'acqua non mi viene servita. Oppure l'internizzo è pari a uh, 50, 50, un tot di euro al metro cubo eh, però ogni, per ogni volta che l'acqua vi viene eh, resa senza la qualità della potabilità. Quindi questo è la altro servizio di me. Okay. Se volete un esempio più chiaro, questo pensate ricorrente, no? pensate specialmente alla carta dei servizi che riguarda un ente privato, ma si tratta sempre di servizi pubblici necessari, quelli, quelli della telecomunicazione, di del telecom, oppure di Enel o di altre enti gestori per eh, le reggelettriche. Voi se guardate il vostro contratto vedete che poi ci sono anche le carte servizi dove dovete scritta.. La voce indennizzo l'importo che vi spetterà nel caso in cui il telefono, la linea telefonica si passa. Bene, come vedrete su internet, la carta dei servizi del pubblico grande non prevede a nulla. Sicuriamoci che prevedendo perché sappiamo che ormai in gran parte della città l'acqua ha riotto di sera va Bene, quindi questa non è una carta dei servizi e quindi il comune, ancora una volta ha aumentato eh, la tariffa dell'acqua senza tenere conto della normativa in tema di autorità e legge di gas. Sulla potete applicare sui carni tanto che l'acqua non la è podabile. Eh, adesso sì provo, signor sì, Pottetti, dottore. Grazie, perciò. grazie. Grazie, grazie tante. Allora, molto, molto velocemente, abbiamo parlato un po' di tutti gli aspetti relativi all'ingegnerizzazione, gli aspetti di metodo legale, scendendo un po' allo specifico, sono stati positivi, lo servono a inquadrare la situazione soprattutto come delle produzioni ordinate sono quelle di cui c'è traccia e che ci servono anche per se eh, camminare in questa parte. Intanto diciamo, l'attore principale che è il nostro interesse, che per noi non e ora allora vedremo quale è il risultato della vigilanza. Fondamentalmente, queste sono le acque destinate al consumo, è stato già detto, ripetito, Questa è la normativa di riferimento. Questa è la normativa di riferimento e, e come vedete, si tratta del decreto legislativo 31 del 2001. A questo fa riferimento, ovviamente, successive modificazioni e, e, e integrazioni. Fondamentalmente, quello che a noi interessa è per dire, ma quest'acqua è, è buona, quest'acqua è balneabile, i parametri sono di tipo microbiologico, di tipo clinico, chimico e di tipo di eh, Generale. Questi sono i parametri previsti, dal decreto non si vede benissimo perché eh, non è contrastato, ma comunque vedete che questi sono i parametri microbiologici e chimici. Fondamentalmente tra i parametri microbiologici che vedete, vedete qui fondamentalmente le scherichia e le enterococchi sono i due microorganismi di riferimento. Grazie grazie Marco. Si puoi anche spegnere tutto così si vede, si vede meglio e non mi a dopo 5 minuti ce la faremo. Questi invece sono i parametri chimici di riferimento e vedete che fondamentalmente ci c'è tutto quello che noi conosciamo dai ministri pesanti a, a, a tante cose che ovviamente abbiamo imparato a conoscere con il tempo eh, andando avanti questi invece sono i parametri principali indicatori la torbidità, l'odore, la durezza l'ucidamente me dilungarmi da questo punto di vista però era soltanto per evidenziare come accanto ad un parametro c'è il limite massimo di soglia cioè superato questo limite qualunque sia anche un solo parametro l'acqua non viene considerata eh, più potabile le competenze. Abbiamo detto che il nostro uh, target è il Sian. Sian sta per servizio di igiene di alimenti e nutrizione dell'ASP di Reggio Calabria, che fondamentalmente riveste quattro compiti principali. Il primo compito è il giudizio di onetà. Parliamoci chiaro. Chi emette il giudizio di onetà? Chi dice se l'acqua è potabile o no? Il Sian. Chi esegue i controlli esterni? Perché quelli interni sono quelli delle ditte. Quelli esterni chi li fa? Il Sian. Terza cosa, chi fa la sorveglianza igienico-sanitaria degli acquedotti? Il SIEM. E ancora una volta, chi valuta i parametri microbiologici ulteriori, cioè eventuali altre sostanze presenti, altri microrganismi oltre alle scheriglie coli e coliformi? Sempre il SIEM. Attenzione a questo aspetto perché quando si parla di trovare... Delle eh, competenze, dei ruoli e quindi anche delle responsabilità, dobbiamo sapere, sapere a chi rivolgerci. In questo caso, il SIEM. Quindi, molto velocemente, a loro spetta il giudizio di idoneità, cioè che cosa dicono? Dicono se eh, in quell'acqua ci sono i requisiti minimi previsti dal eh, decreto, dagli allegati del decreto, relativamente ai parametri microbiologici e chimico-fisici, anche in relazione agli indicatori, durezza dell'acqua, torbidità, odore e quant'altro, e ovviamente. Tutto questo viene emesso sulla base di questa conformità. Vedete, in base a quelle che sono le fonti di approvvigionamento degli impianti acquaduttrici e delle diverse reti. Quindi, il giudizio di idoneità è del SIAN. I controlli esterni vengono fatti dal SIAN, evidenziato soltanto in grassetto, che ovviamente tutte devono eh, rispettare quei requisiti. Una di nuovo piccola attenzione su una solo punto. Basta che un solo di tutti quei parametri sono decine, vada fuori norma e l'acqua non deve essere considerata potabile. Quindi non è necessario che siano fuori norma vari parametri, basta che un parametro sia fuori norma, perché tutti si impattano con la salute umana. La sorveglianza degli acquedotti sempre è a carico del SIAN. Una cosa strana del decreto con cui con un certo potrebbe anche dire qualcosa, è molto arbitrario, perché fa riferimento a qualsiasi momento e al proprio giudizio. Non c'è una calendarizzazione alle quali il SIAM è costretto a valutare relativamente la sua degli di acquedotti. Comunque, la conformità delle opere, la condizione igienico-sanitaria degli impianti, le prescrizioni gli interventi adottati e, vedete, una pianificazione anche corretta dei controlli interni, che anche se non spettano al SIAM, però una, una specie di eh, supervisione a loro è deputata. Quarto ultimo aspetto, vedete, qui ci sono degli... Lungi da me leggervi tutto questo papello, ma è solo per dirvi che non eh, abbiamo la salute a rischio soltanto per i coliformi fecali e per l'escheria coli, cioè per la fecalizzazione ambientale. Cioè, fondamentalmente, non è soltanto il fatto di scoprire che magari beviamo oppure ci facciamo un bagno nella cacca, scusate la brutalità, ma di questo si sta parlando, no, ci possono anche essere delle cose molto più importanti. Guardate, tipo i virus dell'epatite o altre cose che danno delle DRE estremamente importanti o addirittura dei batteri che intervengono e sono responsabili di malattie sistemiche, cioè di malattie ovviamente che portano a dei gravi problemi di salute. Quindi il CIA ha anche il compito di valutare se ci sono questi microorganismi ulteriori o supplementari. In ultimo allora aspetta quindi che cosa? La gestione dei risultati che non sono conformi. Noi vediamo belli sotto forma di ordinanze del sindaco, però vedete che fondamentalmente questi sono il loro compito, loro guardano le risultanze e se si superano dei parametri ovviamente rapportati al rischio e ci vengono comunicati. Concludo con dei flash. Questo è il materiale che abbiamo avuto soltanto, ce n'è moltissimo, solo per far capire che è una questione molto recente e non si impatta ovviamente solo con la provincia di Reggio. Questa è l'acqua non potabile nelle zone di H e dintorni, datato 24 ottobre del 2012. Okay? Poi continuando, questa è un'ordinanza comunale eh, che inibisce il consumo di acqua la 41 del 21 agosto del 2013. Questa è un'altra ordinanza comunale sempre che inibisce il consumo di acqua, l'ordinanza 72 del 9 novembre del 2013 continuando, c'è stata una trasmissione dei risultati proprio dell'ASP del Sian di Reggio Calabria con vari protocolli, questo è quello del 23 febbraio del 2016 che evidenzia, non si vede benissimo ma lo possiamo soltanto, ecco questo si evidenzia bene vedete batteri coliformi ed escherichia coli, okay? quindi acqua non conforme continuando avanti, un'altra trasmissione dei risultati ASP Siena ancora più recente del 5 aprile del 2016 questa fa riferimento a una non conformità relativamente al cloro e al sodio, quindi cloruri e sodio che si impattano con la salute umana. Attenzione che stiamo parlando con livelli di esposizione molto lunghi che, si vanno, che vanno dalla malattia della pelle ai tumori del fegato, ai tumori del colon, ai tumori del polmone. Eh? Cioè non stiamo parlando proprio di stupidaggini. Poi non è la sede per approfondire questo, però se un giorno volessimo affrontare il discorso della di cosa vogliono dire i parametri sballati nell'acqua in relazione alla salute umana potremmo organizzare proprio un seminario a parte sarebbe molto interessante in ultimo il problema non si impatta soltanto con la provincia di Reggio vedete 9 febbraio 2018 chiaramente si legge molto in piccolo lungi da me ovviamente evidenziare, solo per mettere un articolo comunque acqua sporca dai rubinetti Codacons diffida il comune di, di Catanzaro esce birra come dicono la Codacons non esce acqua ultimamente dai rubinetti Dell'intera città di, eh, di eh, Catanzaro. Il problema eh, si impatta anche, e ho concluso, anche con i pesticidi, non riguarda soltanto l'Italia e le, le, la, la Calabria, ma anche le varie vari regioni d'Italia. Come potete avere, addirittura hanno trovato l'80% delle acque italiane contaminate con 118 diversi tipi di pesticidi. E questi sono inseriti come cancerogeni di gruppo 1A, quindi direttamente impattanti sulla salute umana. Questa è la è mia conclusione, eh, cerco sempre di essere ottimista in tutte le cose, questa è Madre Teresa di Calcutta che dice più ci saranno gocce d'acqua pulite, più il mondo risplenderà di bellezza ed è questo il nostro auspicio. Grazie ancora. No, no, no, no. è sempre il il partito. Sì. E cosa comporta questo? Bene, queste qui si vanno praticamente da aspetti di tipo tossico, aspetti di tipo allergico, allergizzazione di soggetti predisposti oppure di soggetti non predisposti che poi evidentemente lo diventeranno, fino ad arrivare alla una tossicità di accumulo anche a patologie più importanti perché si creano delle infiammazioni croniche, impregnazione dei tessuti e questi possono essere anche predisponenti anche allo sviluppo di tumori. I processi lunghi però importanti, i cloruri, il sodio e i microorganismi in effetti giustamente, ci sono le cose che si trovano sempre, però siccome sembrano cose molto sottovalutate, sì, infatti, invece... è pure, non potete l'acqua, magari non può Ok, qualunque è vero, non bisogna poi criminalizzare un aspetto. Stiamo parlando di tossicità d'accumulo, cioè il discorso è, se si trova una tantum, il problema non sussiste, però se poi noi ci ritroviamo, ordinanze continue che evidenziano che il problema è sempre quello, sempre quello, sempre quello, e allora la tossicità, tossicità d'accumulo nei tessuti rappresenta una cosa sulla quale sarebbe interessante scambiare due parole con questi tecnici perché la tossicità d'accumulo nel tessuto umano è un'evenienza che nessuno può prevenire e che non può essere trattata con leggerezza da parte di nessuno grazie ancora il dottore ha parlato molto dei controlli esterni io invece parlavo dei controlli interni è chiaro che ci unirono tutte e due l'articolo 5 della legge 31-2001 predispone a carico del soggetto che gestisce il servizio idrico la obbligatoria eh, l'obbligatoria chiaramente poi abbiamo i controlli esterni e come dice il dottore eh, assolutamente in maniera eh, esauriente e fondata no? eh, i dati sono sempre per quanto riguarda poi la, eh, il discorso dell'impianto di depurazione mi permetto di dire anche che eh, al di là di quello che dice la legge 31-2001 ci sono delle competenze che rispettano all'arpa per quanto riguarda il controllo delle coste Ora sapete che noi quando paghiamo la tariffa dell'acqua, la, la, la, la bolletta, paghiamo tre cose. Paghiamo l'acqua che scende, eh, che viene, arriva in casa dai nostri rubinetti. Paghiamo il servizio delle acque eh, di, di del fognario. Paghiamo la depurazione. La depurazione riguarda la, il fatto che noi paghiamo i depuratori del Comune di Ragione, che sono tre, che dovrebbero purificare l'acqua che, che esce fuori dalle dal, dal nostre cloari dai nostri gabinetti per poi arrivare al mare, mare. Ebbene, anche lì, eh, nonostante il comune dica che i servizi siano efficienti in maniera, cioè, noi abbiamo spesso delle note che faceva il, la, il dirigente dei lavori pubblici, che eh, diciamo, non ricordo il nome, eh, diceva sempre che erano conformi questi dati, che l'impianto di curazione era funzionante. In realtà poi invece abbiamo l'Arpagan, che ha sempre nell'arco degli anni ribadito eh, la non funzionalità dei depuratori ed in ultimo nel 2012-2013 aveva anche permesso agli atti alla procura. Per il proprio per l'inquinamento ambientale prodotto dal Comune di Regione, anche se poi il dato ufficiale ce l'abbiamo che l'Arpa ha diffuso i dati della Procura, eh, come sono andati questi procedimenti penali? Purtroppo non c'è stato dato sapere. Dunque, mi pare che siamo stati abbastanza esaurienti sui temi che ci eravamo prefissi e rinnoviamo gli appelli che abbiamo rivolto alla Regione al Comune affinché si rendano parte dirigente nel collaborare alla soluzione del, del problema idrico di Reggio dell'Ambria o collaborazione che noi abbiamo sempre offerto e continuiamo ad offrire, piena fiducia e in un certo consenso stiamo in qualche modo fiancheggiando le istituzioni come possiamo nel nostro piccolo affinché venga fatta trasparenza in ultimo, prima di salutare tutti e di ringraziare una nota personale avete applaudito tutti, eccetto me arrivederci i got